Lo scoglio Dante! Dante Alighier! Buongiorno, questo qua è il primo vlog che facciamo da Trieste Oggi facciamo un'esperienza molto figa Andiamo di nuovo in kayak e lo faremo con un nostro caro amico che... è. Anto, pronti? Aspetta che non si un po'. Non è ovviamente un giro in kayak se prima non si fa colazione da Sossi. Per chi non lo sapesse, è un panificio molto, molto conosciuto, Picina, che fa insomma tutte quante le cose che fanno un panificio. È uno spettacolo. Sì, grazie. Questo qua è con la crema pasticcera. È una bomba. Poca, poca crema. Questo qua invece si chiama Ussari, sono due parti di pasta frolla con in mezzo marmellata. E come ti può mangiare la parte buona del brasiliano? Quella un pochettino meno cotta più morbida. Non vuoi assaggiare. Finalmente sono in preparazione i panini con il cotto che ci porteremo in barca. Perché il posto in cui stiamo andando è abbastanza difficile da raggiungere a piedi. Quindi ci andiamo in barca. Ti ricordo che se ti sta piacendo Cobb mi aiuterebbe tantissimo se tu schiacciassi il tasto like e soprattutto condividessi il video con qualche tuo amico. Potrebbe essere l'ultimo. c'è il mare! Quello è il mare Caravella, Caravella, Caravella, Caravella, Caravella Siamo arrivati allo stabilimento di Caravella Il 2 ottobre? Mm. No, non lo Oppa Abbiamo in mano un kayak Solo un saluto qua Abbiamo appena preso il kayak Siamo in mezzo alla baia di Sistiana in questo momento Là sopra c'è Sistiana Trieste là in fondo E quella cosa che non si vede Quello là è Duino musica. onde io ho la maglietta infatti c'è una merda perché mi sono preso una solata queste qua sono tutte quante le falesie della baia di Sistiana e questo qua è un famoso posto luogo di ritrovo per i tuffatori si chiama occhio del diavolo perché la gente ci si tuffa <ride> però fa veramente paura qua sopra c'è tutto quanto un sentiero che si chiama sentiero Rilke che segue tutto quanto questa specie di strapiombo questo pendio ed è veramente veramente suggestivo qua c'è Anto che rema andiamo a toccarla la bordo Sì Cosa c'è scritto? Divieto di accesso che bravo. Una cosa pazzesca Ragazzi siamo sotto lo strapiombo Sul Rilke E ci stiamo avvicinando sempre di più a quel buco Andiamo a scoprire cosa c'è in quel fratto Guarda che roba No boh non è una grotta comunque È soltanto un pertugio Ciao, ciò che ci sono gli scogli Posti che ci consigliate dove andare qua vicino? Ah certo che beccare gli unici non italiani l'avrei detto anch'io sì. ci stiamo avvicinando finalmente al castello di Duino lo si vede là qua c'è Anto che pilota non c'è una nuvola Ed è veramente assurdo cioè hai, hai tutto quanto a mare in ogni caso adesso mi sono appena reso conto che che dire, figo. Devo mettermi la crema. Poco trasparente l'acqua. Mm. E per pranzo... Un panino con il cotto. E un po' di maionese. Sta di meritato. Molto suggestivo. Grazie. Guarda che piedi palmati che c'è. Molì, questo sono un A Trieste si dice il il gabbiano. Tu sei d'accordo? Ah, ah. Spero che il video stia andando, sì. La ragione per cui siamo venuti a fare questo giro in kayak... A Duino c'è lo scoglio dove Dante ha scritto una parte della Divina Commedia. Veramente, veramente, lo scoglio Dante! Dante Alighieri c'è stato. Ci siamo ragazzi, questo qua è lo scoglio Dante. Si dice che Dante si sedeva proprio su quel su questo io non so che cazzo stiamo scoprendo una Trieste che non è così banale da, da conoscere questo qua è un altro punto molto suggestivo e veramente non ci credo Hello? la cosa particolare di questa zona qua è che c'è l'eco, questo qua è il porticiolo di Duino questo qua è l'albergo d'ama bianca il lavoro che fa questo ragazzo è, è magnifico abbiamo la boa d'ama bianca dicono che chi tocca la boa dopo essere venuto in kayak ma cos'è la dama bianca perché c'è una leggenda per dama bianca si intende lo spirito di una donna morta per eventi tragici quali la morte di un nobile se io non so che cazzo dire se il proprietario di questa casa vede questo video mi inviti che facciamo un vlog dentro c'è chi fa lavorare il figlio e chi ragazzi altra spiaggetta conquistata Stupendo. Siamo in mezzo al mare con un'acqua spettacolare. Qua dietro c'è la spiaggetta su cui ci siamo fermati e c'è una cosa particolare di questa spiaggia. L'acqua è molto bassa e tutto quanto sabbia l'acqua è di un cristallino, ragazzi non potete capire. Bello, bello, bella giornata. Là dietro si vede in lontananza tutta quanta la parte di grado. Che non raggiungeremo adesso però è sabbia bassa, quindi potremmo addirittura camminare. camminare sì, sì, andare. assolutamente. Ci Ma perché non andare in canoa? tanto <ride> che magari è solo Cioè è quasi artistico, con tutti quanti gli ombrelloni là, roba. Eh sì, le spiagge sono così di soli. <ride> sì, abbiamo anche visto questa cosa qua, se sapete cos'è scrivetelo nei commenti ragazzi siamo ritornati in acqua 1 2 1 2 dobbiamo arrivare là in fondo là adesso ci andiamo a prendere un immancabile gelato da zampolli adesso facciamo il giro panoramico la galleria gelateria zampolli una pallina di mille foglie. Grazie mille, grazie. Non c'è modo di trovare quanto sei mai. Buono! No. Questa qua è la vista. Stupendo. Si vede tutto. E con questa magnifica vista alle mie spalle è finito questo episodio di Cobb. Vi ricordo di mettere like, condividere e commentare il video. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!